Se trovo la skin di Iron Man, il video finisce. O almeno questa era la sfida. Poi diciamo che è finita un po' male. Il io non lo faccio più, sfondato. Bella, ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno dell'item shop nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore forte. Così come vedete a schermo, poi accettate. E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ragazzuoli, ragazzuoli, se trovo la skin di Iron Man, il video finisce. Ho cambiato anche la sensibilità. Se mi trovo con questo questa qui che ho cambiato ve la farò vedere anche in un video magari, nei prossimi video Quindi vediamo un attimo come, come ce la caviamo. Io ho paura che il tutto vada un po' male A causa del fatto che questa sensibilità in realtà non l'ho utilizzata per molto Però è molto probabile che troveremo Iron Man Prima che effettivamente riusciremo a fare tante kill Quindi il tutto sì è grave ma fino a un certo punto parliamoci chiaro Gente lì, eh, mamma mia raga, la sensibilità la sento proprio completamente diversa rispetto alla mia Mi dà un fastidio cane però vabbè, devo imparare ragazzi, perché credo che sia una buona sensibilità questa. L'ho modificata, insomma, anche per il fatto di avere control freak e cose varie. Io ho sempre fatto così, sono partito da una sensibilità di base e poi ho le ho sempre modificate secondo le mie esigenze. Perché ragazzi, state tranquilli che le sensibilità che avete devono essere sempre modificate in modo che risultino comode per voi. Non c'è una sensibilità migliore di un'altra, c'è la vostra sensibilità ed è quella giusta. E io infatti parto sempre da una base di qualche altro youtuber o streamer. E poi metto la mia, cosa che vi consiglio di fare Io magari vi posso far vedere pure la mia sensibilità E potete partire da quella base Però poi le cose le dovete cambiare voi E mettere quella che vi fa più comodo Allora, fatemi prendere una cesta un attimo qui Vediamo un attimo che ci sta Grazie, apriti E... è la pozza grande, va bene Me la faccio subito, non voglio fare capricci con pozze piccole Perché non conviene, ormai abbiamo capito Che dobbiamo giocare di testa, quindi Qua c'è gente, un attimo solo che alzo un po' il volume Sembrerebbe di no apparentemente Però non mi fido me l'ho fatto a evitare cerco secondo quale logico grazie per la pozza grande sono molto confuso e non farò tante domande Esatto quella pozza grande l'ha buttata proprio lì Grazie mille man Così mi nascondo anche qui dietro Ragazzi questi sono i nemici che ci piacciono I nemici collaborazionisti Ovviamente scherzo Noi non facciamo collaborazioni all'interno delle partite Ognuno deve giocare per sé E uh, abbiamo solo regole che Fortnite ci impone Se lancio la boogie bomb su un nemico Che sta in una macchina comincia a ballare Secondo me no però vabbè cerco di fargli magari in assalto o Qualcosa di sto tipo Ok Qui deve per forza uscire E io qua modifico Non è vero non modifico Esce di qui E ti è andata male fratelli Calmi tutti i ragazzuoli che ho una sensibilità di mira Che ha veramente del folle Attenzione Dai! Ok colpito Attenzione 갈미 워우 나이 non posso perdere così, ok, scusatemi ragazzuoli, ma ve l'ho detto Questi sono giorni in cui mi sto ancora abituando con quella linea Fortunatamente, cioè scusatemi con la sensibilità Allora, prendiamoci questa roba No, per perché sono entrato, fammi uscire Il mio personaggio ha paura, invece si deve mostrare Deve essere pronta a qualunque venienza. è il nostro, il nostro PG, la nostra crescima tizia della season 2 Tra l'altro questa skin non credo che ce l'abbia molta gente Perché è un po' vecchiotta insomma Oh, perfetto, anche un piccolo pump azzurro E lo prendo volentieri vi ricordo ragazzuoli che io queste sfide le registro sempre mentre sono in live sul sito Viola Infatti ragazzi se anche voi volete aggiungervi alle live, giocare con me in live o registrare O eventualmente semplicemente guardare le sfide in anteprima Basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi Mi raccomando ragazzuoli ci tengo un sacco quindi pazzo, siamo in live quasi ogni sera Però a questa distanza con la sensibilità che ho ora credo che non mi troverò mai Che dite proviamo? Eh diciamo che mi è andata bene, diciamo che mi è andata bene però è stato più per qualche colpo fortunato che per altro Se ci sono riuscito voglio un premio No Ma veramente non ci sono riuscito Che peccato, raga, che peccato Uh, ok, va bene Veramente peccato però, eh Attenzione, sta un altro pure lì Eh, vabbè, raga, ci stiamo andando a mettere nella gente, semplicemente Quindi direi, magari, di far fightare l'oro Perché tizio con l'elicottero lo vedo abbastanza minaccioso, se permettete, infatti Dai, no, si è lanciato, ma perché... Ma perché? Ti sei pure sfondato Ma cosa ho visto? Ma perché? Ma che. Uh però c'è lo spazio, Allora va bene Fra fallo più spesso Oh attenzione Non mi cade in testa l'elicottero Siamo calmi Grazie Molto gentile Mi raccomando la prossima volta fallo Prima così evito mazzate varie Easy Easy Easy Devo subito uscire da questo elicottero Il prima possibile Prima che mi salti in, testi questo in testa questo tipo Ok fortunatamente la cosa è andata A buon fine un tizio che mi sta raggiungendo praticamente Che non mi sta più raggiungendo quindi direi di andarcene Sarei molto tentato di spararlo Però non lo so raga tra l'altro questo C'è il potere di Iron Man però fortunatamente non è Iron Man Su sei persone eliminate non abbiamo avuto Questo tipo di problemi attenzione Però di dove posso sparare sto tipo all'improvviso Non voglio farmi notare raga per quanto Possibile non voglio attenzione è arrivato Dobbiamo subito fightarlo, raga Allora direi di andare subito all'arambaggio Nammo dai Eh mi sa fra che ti è andata male? Mi sa fra che ti è andata male? Che mi devo fare un attimo le pozze. Qua dall'angolazione in realtà potrebbero spararmi. La riduci un po' pericolosetto. Questo fucile a pompa quasi quasi me lo tengo. Altre pozze. E ci prendiamo un po' di legno. Come starto non è male. C'è il recoil. Mamma mia quanto godo, quanto godo, quanto godo, quanto godo. Muto, torna a casa. Muto, torna a casa. Attenzione, gente in zona però E eh, eliminarla, oh 31 politico Solo che eliminarla bene da qua non è che sia così facile Posso provare a sfondare il muro ma tengo salbero davanti e poi tengono le strutture loro Dalla loro parte Vediamo se riesco a aggiungermi al momento giusto Esatto perché ora la kill dovrebbe essere abbastanza easy se riesco Dai fammi entrare che lo so che mi fai entrare Che sei buono e caro, buono e caro diceva mammina Pure a me lo diceva, poi mi ha conosciuto e eh. pure mamma non mi voleva bene Godo un sacco, godo proprio tanto. Io sfondo il controller, io non ce la faccio più... L'ho sfondato, l'ho sfondato, l'ho sfondato, l'ho sfondato, l'ho sfondato, l'ho rotto, l'ho rotto, l'ho rotto, l'ho rotto. L'ho letteralmente sfondato. Vabbè, e vabbè, non clipatela. Cioè, ragazzi. Ragazzi, ma non per dire... Però non è normale che faccia questa cosa un controller. Guarda, se lo trovassimo veramente sarebbe il colmo. Il colmo, il colmo. Guarda, non ti dico. Se lo trovassimo ora sarebbe il mega colmo della vita. 97. Sorry. What language? In what language? Non ho capito. Oh, belli questi due tipi. Guarda, ti offendi se faccio tipo una cosa intelligente così, no? Tu ti offendi se mi faccio anche una kill da te? Eh? Tipo così? Eh? Tipo così? No, eh, non ti offendi. Bella per te. Quando esce il video? Credo mercoledì. Credo mercoledì, ragazzoli. Vedo di editarlo in serata mm, Però questa cosa non doveva succedere Molto intelligente no, sì, sì, Mamma mia Abbiamo annullato il colpo Molto intelligente veramente letteralmente Però io Devo dire la verità in maniera ironica sicuro Ma voglio Tony Voglio Tony Tanto mi faccio andare bene anche Tony Stark Ora per come sbrocco Non mi lamento più Va bene Tony Ragazzi per favore in chat Non vi lamentate Che qua già ho già uscito un controller Per fare questa sfida Permettetemi Stavolta imbroghiamo Lo so troppo bene dove sto il tipo Mi sta aspettando Uh, un po' godo perché ho fatto un colpo molto intelligente E però vorrei fare un attimo uno scambio al volo, me lo fanno fare Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, veloce, veloce che sento gente fightare Andiamo, qua vedo roba ma non capisco se è di nemici sul momento Sì, sì, è di, assolutamente di nemici sul momento Tony, Tony, Tony, muori Io finisco quella sfida, ciao, ciao, ciao so Troller lo finisco di sfondare, arrivederci